Sdraiati, mettiti in una posizione comoda, chiudi gli occhi e respira. Permetti a tutto il tuo essere di concentrarsi sul respiro. Lascia che il tuo respiro diventi profondo. Respira profondamente lentamente con calma. Permettiti di sentire come a ogni respiro tutte le tensioni del tuo corpo dei tuoi muscoli iniziano a sciogliersi, respirando lentamente il tuo corpo, tutte le parti del tuo corpo si rilassano. Continua a respirare profondamente. Ora, davanti a te appare una porta chiusa. È la porta di una casa. Una casa molto importante. Osservala attentamente. Guarda com'è fatta, quanto è grande, di che colore è. Sei in un posto all'aperto o al chiuso. Ora afferra la maniglia e apri la porta. La troverai aperta. Entra lentamente nella casa e inizia a osservarla. Permettiti di visualizzare chiaramente tutto quello che vedi appena entri in casa. È luminosa? o buia, oppure in penombra. Che cosa c'è al suo interno? Lascia che la tua attenzione si concentri su tutto quello che vede, sui colori e sull'odore che emana la casa. Sei in ordine oppure no? Ora, inizia a muoverti dentro la casa, lentamente. Osserva come è fatta, quante stanze ci sono, se ci sono delle scale o se è tutta su un piano. Se c'è un balcone, o una terrazza, o un giardino. Che sensazioni ti dà questa casa? Ti è familiare? Oppure la vivi come un luogo estraneo? Respira. Ora voglio che tu vada dentro l'ultima stanza della casa. Se osservi attentamente vedrai che su una parete della stanza c'è una tenda. Dietro la tenda troverai una porta. Continua a respirare. Questa porta conduce a una stanza segreta, meravigliosa. Sposta la tenda, apri la porta ed entra in questa stanza ricca di oggetti preziosi. Ci sono petali di rose ovunque. Tutta la stanza profuma di rose. Permetti a tutto il tuo essere di inebriarsi di questo profumo. Senti che sensazione ti dà questa stanza. Tocca gli oggetti che ti piacciono. Continua a respirare. Ora, su una parete, troverai uno specchio grande quanto il tuo volto. Avvicinati allo specchio e guardati attentamente. Cosa vedi nello specchio? Qual è la tua espressione? Sei felice o quello che vedi non ti piace? C'è qualcosa di te che non ti piace? Concentrati su quello che hai visto di te che non ti piace. il tuo fisico, il tuo carattere o il tuo modo di reagire agli eventi. Che cosa esattamente non ti piace di te? Continua a respirare. Sei ancora davanti allo specchio. Ora, chiudi gli occhi e girati lasciando lo specchio dietro di te, alle tue spalle. Sei ancora dentro la stanza segreta. Sempre a occhi chiusi, pensa al tuo migliore amico o alla tua migliore amica. La persona della quale hai più fiducia in assoluto. Chi è questa persona? Permetti a questa persona di entrare nella stanza segreta. Quando aprirai gli occhi, sarà davanti a te nella stanza segreta. Ora apri gli occhi e guardala. È qui solo per ascoltarti, non dice niente. Continua a respirare. Con calma inizia a raccontare a questa persona tutto quello che non ti piace di te. Tutto quello che non va in te. Tutto quello che critichi sempre di te del tuo comportamento. Il tuo amico o la tua amica ti sta ascoltando e mentre lo fa inizia a ridere. Tu parli e continua a ridere, sempre di più. Non riesci a smettere. Ride di gusto, sonoramente, continuamente, fino a che non contagia anche te. Inizi a ridere anche tu e non riesci più a parlare. Non riesci più a dire niente. Ridi e basta. Ora state ridendo insieme con le lacrime agli occhi. Adesso ringrazia sorridendo questa persona. Salutala, falla andare via e chiudi gli occhi. Respira. Con gli occhi chiusi, girati. E torna davanti allo specchio. Ora apri gli occhi e guardati allo specchio. Cosa vedi adesso nello specchio? Qual è ora la tua espressione? Guardati attentamente. Sorride la tua immagine e ringraziala. Ringraziala a voce alta. Ringraziala con tutto il tuo cuore per quello che ha fatto da quando è nata. Ringraziala per tutto quello che è. Senti e percepisci profondamente la gratitudine che stai vivendo in questo momento. Lascia che questa emozione inondi tutto il tuo essere. Davanti allo specchio, voglio che tu chiuda gli occhi. Rimani a occhi chiusi per qualche minuto con il sorriso sulle labbra. Tutte le volte che criticherai una parte di te o quando non ti accetterai totalmente per quello che sei, sentirai il desiderio di chiudere gli occhi, di ritornare dentro la stanza segreta e di ridere in compagnia della persona che ha riso insieme a te. Quando vorrai, aprirai gli occhi e ringrazierai la tua parte più profonda. Ringrazia la tua immensità. Ringraziati come io ringrazio te.